Motivare, prima ancora di affondare le cose. Sì, per questo la nave galleggia. Potrei continuare su questo mare. Ho deciso di affondare, senza motivo. Te l'avevo detto. Ogni volta che ti vedo, datemi un giorno per riprendermi ti dissolvi e il vuoto pieno di caos fino ad incontrarti di nuovo così come sei un inverno privo di te non scherzare non lasciare sospeso ciò che l'estate ha innescato le ali hanno volato è tempo di raggiungerle sarà cielo, sarà terra o sarà tempesta ti rispondo, quello che è stato sarà libero di essere stato. Sarà per essere. Qui per usare è molto di più per osare. Toccare fissando quell'indefinito che si nutre di me. E io lo so, niente fame, droga, AIDS o razzismo. Una sola vita. Uomo di fede, mi affido al tempo. Vile occhi per guardare, capace di ascoltare un cuore messo lì a balbettare, l'inconsapevole, condannato. Vi ricordo, così vi ricordo nel senso che vi dico qualcosa che già sapete ma non sapete di sapere e il titolo lo dico alla fine perché Fondamentalmente ogni volta che scrivo il titolo lo metto alla fine, perché alla fine capisco ciò di cui sto scrivendo. Ruolo e gioia, compromesso e merce del mondo, nato solo, morirò solo, vivo immerso nella folla. Che se c'è, non c'è, c'è nei pensieri, come arrivato mi hanno segnato. Ostaccio malmenato di messaggi, avvisi e pareti, il corpo è sciolto, ma a guidarlo non c'è un malato, ma a guidarlo c'è un malato, avanti o indietro, sono seguito o atteso, ruolo e noia, la morsa si stringe, sorridere, che fa bene, eh? sorridere fa bene, lo dice il dottore, ci vuole la ricetta? ci vuole la ricetta per sorridere e le dosi le do, la, la dose è quel, quella giusta dose per sorridere di più fa male poi a volte tra una poesia e l'altra metto degli intermezzi sembrano a caso ma li faccio a casa da casa a voi studio L'impulso rincorso dalla ragione sogna la libertà ma con lei che insegue i sogni svaniscono. Azione lenta la sua ma corrosiva. L'impulso non è più istinto, ha perso di spontaneità. L'innocenza al rogo per un peccato di non colpevolezza. Corsa finita. Un peccato di non colpevolezza. E a volte essere innocenti è un peccato... Corsa finita era il titolo. Solo mi accompagni. Dalla folla mi allontani. Chi ti ha dato potere per fermare il mio volere? Vedo pronunciare il tuo nome e subito un cerchio di calore. Si fa stretto il mio stomaco. Serve a poco mangiare. Ora ti voglio solo respirare. Dove sei? La fonte dell'energia che assorbi, soprattutto quando sei nato. Non ti ricordo accanto a me, al caldo di quella culla. Forse sei atterrato quando i miei giorni si reggevano su due gambe, ruote indecise e disorientate. O perché no, ti sei fatto vivo in quel vicolo, nato per dare una via alla gente. Tante facce, per tanti ruoli, tante parole, per tante domande. Gli occhi no, quelli non una mossa dal giorno della terra. Il Dio di turno mi osserva, ogni membro al suo posto, ogni attore al suo porto. Occhi, un giorno a voi andrà lo sguardo. Orgoglio. Scrivere parole, frasi, verità, non per giustizia, per ossessione. Odio di cadere. Ed essi già caduti. La vita è per terra. La vita è per terra. Potenzialmente condannabile. Sono già condannato. Eccomi lì. Eh? Eccolo lì, quello che confermerà i miei giudizi e le mie convinzioni. Finalmente ti ho trovato. Ho pensato di pensarci e non ci ho più pensato. Poi lui ha bussato e il pensiero dei tuoi occhi è entrato alla chiave. Il pensare. L'ispirazione va presa per mano. Timida o orgogliosa non fa legge. Forse per malosa può darsi immatura, addirittura aliena. Lo concedo per questo in carcere. Poche le visite che merita, ancor meno d'essere ascoltata. Col buio, con le ore, con le pareti, notte. Tu mi proteggi, dando avanzi di che vivere alla mia menzogna cercando me. La pace è dai potenti l'arma più ambita. Passa da queste mani, dalla mia mente. Lavoro per loro, operaio di questa catena. Quanto vale un contratto di guerra? Semplice, orari, pause, ferie e stipendio. È così che nasce la guerra. La mia firma, non per il pane. Sono libero di voltarmi, ma una clausola. Non ti fermare a guardare, circolare. Ci ho mandato, e il mio sì. La mia pace. Non aspettare ciò che deve arrivare. Lui non ti aspetta, si è già incamminato. Buongiorno, eccoti. Bianco, ora non servi più. Questa penna ti ha usato. Lo scopo? Illudersi alla vita uccidendo angelicamente. Futuro stretto. Stretto. Sempre più stretto. Nodo alla vita. È già tardi. Maggiore è l'attesa, meno sarò un tuo pensiero. Sono i complici i paladini della verità. Tu sei vivo, sei complice. Ammetti le colpe, sconta la pena e senza diritti rinasci. Vivere direttamente. Entrato nella tua stanza, chissà mai se uscirò. E poi? Tanto si può scrivere sul passato che ci ha presentati... Questa pelle che mi stringe, certa della sua confusione, vuole convincermi che siamo appena all'introduzione. Passo e ripasso, passo e ripasso quello che posso fare, ma i minuti non danno soluzione. Inutile pensare, mi attrae questo mare. Situazioni. no sugli altri, che devo ottenere autorevolezza, su me stesso. L'esempio, quello famoso che arreola la luce, sulla bocca di tutti, sulla pelle di eletti. Quale esempio se esce da uno specchio, se mi guardo negli occhi dell'altro, forse essere cieco per ritrovarmi, forse sordo per ascoltarmi. Pellegrino di passaggio nel mezzo di un assedio tra passato e futuro, gioco a incastro, ciò che hai fatto. Ciò che farai, ecco cosa sei, non sei. E se ti sfugge di essere, lasciati fuggire. Capitato. Un giorno senza spari? Semplice, sono i miei giorni. Le guerre non esistono, la morte è fantasia. L'odore della miseria dopo lo sparo. Svegliati, è solo un'invenzione. Si fanno chiamare poveri, sono solo cantafavole che sanno a memoria la storia dell'orco. Tutto, pur disputare alla fatica. I senza tetto, poi, in gara coi senza terra. Che colpa ho se siete disadattati, così brutti da fare riprezzo a vostra madre. Respirate la mia aria, bevete la mia acqua, calpestate la mia terra vi scaldate ai raggi del mio sole. Quante cose ancora? È Natale, mi sento buono. Prendete i miei avanzi. Invasione. Poter voler penetrare la tua anima. Senza chiederlo, scrivere per scrivere, che non mi serve la scrittura per parlarti col cuore. Non amo l'amore del cuore, è prepotente, arrogante, incivile, tra il bambino e l'adulto, mura tra assediati e assedianti, fatti da parte, su altezza cuore, il mondo si deve incontrare. Re. Cuore. Buonanotte.